Ciao, un caro saluto eh, per la nostra rubrica sulle curiosità. Non sono curiosità, diciamo, che eh, possono essere così soddisfatte in un attimo. Sono curiosità che possono sicuramente aiutare voi, che siete amanti delle scritture, amanti della teologia e che seguite il nostro canale. A proposito, se dovesse piacervi il video, vi chiedo di mettere un like eh, perché ci dà forza. E iscrivervi al canale attivare la campanella grigia, quella che vibra, per essere aggiornati per i nostri video. E quindi è una curiosità che può così darvi una mano per inserirvi nel mondo biblico. Ehm, voi sapete che la parola di Dio si può leggere in qualunque momento della giornata, però ehm, diciamo i nostri vecchi dicevano che se si leggesse di continuo cinque capitoli dell'antica alleanza, e 1 barra 2 capitoli del nuovo testamento nel giro di un anno si farebbero due cicli di lettura ora ciclo di lettura annuale secondo i modini cioè secondo le date stabilite da dio all'interno del testo e secondo il calendario lunare sonare che dio ha stabilito nella scrittura vuol dire leggere la parola di dio quando dio Liturgicamente, tra virgolette, avrebbe o ha stabilito di leggerla, quindi ci dà anche un po' più forza, diciamo che ci fa immergere di più nel mondo biblico. Ecco ora, sabato scorso abbiamo avuto la prima, il primo anzi, dei sette sabati, dico il femminile, perché sabato in ebraico è femminile, la prima, eh, la prima appuntamento dei sabati chiamati Sabati della Consolazione che vanno praticamente dal 9 di Av, la data della distruzione del Tempio, fino alla fine del mese di Elul, sta per finire il mese di Av, tra 11-12 giorni, e comincerà il mese di Elul, che è il mese delle Selichot, della conversione, una specie di quaresima ebraica, noi diremmo, stabilita dalle scritture, e che finisce con Rosh Hashanah, il primo di Tishri. Quindi sono i 40 giorni di preparazione. Ora, per consolare, dare forza al popolo, che in parte deve, eh, sta vivendo, sta per entrare, anzi è già entrato, direi, eh, con i sette sabati della consolazione, un momento di pentimento forte, Dio dà la possibilità, leggendo i brani biblici che ti portano praticamente alla fine del Deuteronomio, e quindi finisce il ciclo e si riprende dopo, con la lettura, dopo Capodanno di Genesi, il capitolo 1, versetto 1, di leggere sette aftarot dei profeti, anzi del profeta. Quale profeta? Il profeta Isaia. Allora, prendete carte e penna e segnatevi. Sabato scorso è stato letto Isaia 40, dal versetto 1 al versetto 26 sabato che arriva, il secondo sabato, si legge sempre Isaia, il capitolo 49, dal versetto 14 in avanti fino al 51. Il terzo sabato, ve li sto dicendo tutti, dovete leggere Isaia 54, 11, 55, fino al versetto 5. Il quarto sabato, so, è un po' noioso, ma se ve la scrivete credo che vi aiuterà, poi vi spiego il perché. Il sabato successivo, Isaia 51 dal versetto 12 fino a 52 versetto 12, facile, 51-12, 52-12. Il sabato dopo ancora abbiamo Isaia 54 dal versetto 1 al versetto 10, pochi versetti. Il sabato dopo, il penultimo, abbiamo Isaia 60, i primi 22 versetti, 1-22. L'ultimo sabato abbiamo... Isaia 61 dal versetto 10 al capitolo 63 versetto 9. Dopo tre giorni è Rosh Hashanah. Che cos'è Rosh Hashanah? Tante cose, ma la cosa che mi interessa di più dirvi, per la curiosità, è che eh, per il Rosh Hashanah che capiterà il primo di Tishri, Dio dà un giudizio. Dio dà un giudizio. E diciamo, vi leggo Uh, che giudizio dà? Un rabbino a nome di Rav Yohanan dice che tre libri vengono aperti a Rosh Hashanah: uno dei Rasha completamente Rasha, uno dei Tzadikim completi e uno delle persone intermedie, cioè eh, Benonim. Siamo al foglio 16b del Talmud, della parasha, del, del, del, del, Talmud della, del Trattato di Rosh Hashanah, il Talmud babilonese. Questa idea era anche ai tempi di Cristo. C'erano i completamente malvagi, c'erano i completamente giusti e poi c'era l'ampia fascia degli intermedi, quelli che non erano né malvagi né giusti. Noi, noi diremmo l'uomo della strada, quelli che Gesù chiamava gli Ammearez, cioè chiamava lui, e venivano chiamati così con i quali lui si relazionava. Quelli che nei Vangeli vengono definiti popolo, cioè ochlon. Bene. Che idea soteriologica avevano di, ai tempi di Gesù di queste tre categorie che a Rosh Hashanah venivano giudicati? Sentite cosa pensavano all'epoca. Allora, i giusti completi vengono scritti e confermati subito a rimanere in vita, Vita biologica. Possiamo parlare di salvezza? Beh, direi di sì, perché se hai un giudizio che per un anno rimani in vita, è una salvezza, no? Lasciamo stare quella spirituale. Poi ci sono i completamente malvagi, vengono scritti e confermati subito a morire. Pensate. Le persone intermedie, attenti, rimangono in sospeso tra Rosh Hashanah e il decimo giorno, cioè dopo nove giorni, fino agli Yom Kippur. Se sono stati, diciamo, meritevoli di Teshuvah in quegli ultimi nove giorni dei 40 che vi dicevo prima, vengono scritti nel libro della vita. Se, sono, se non sono stati meritevoli, vengono scritti alla morte. Ripeto, morte fisica. Siamo nel, nel trattato de, de, de, di Rosh Hashanah, il foglio 16B. Ora... Eh, la problematica, se riuscite a trovare il testo, vedrete, che è in ebraico barra aramaico, vedete che eh, come era sensibile all'epoca, e non solo all'epoca, quest'idea di un Dio che ti giudica e ti dà la sentenza di vita per l'anno che deve venire. Quindi, tra ciò che è stato fatto nell'anno che hai vissuto, negli ultimi 40 giorni, hai tempo di fare teshuvah e ciò che deve venire, eh, com'è importante, com'era com sensibile il discorso di permanere in vita. Ora, a ehm, noi cristiani queste cose ci sembrano assolutamente avulse da ogni ragionamento, perché non trattiamo mai questo argomento, mi va anche bene. Però è interessante, ecco eh, la curiosità di vedere, come all'epoca di Cristo, quelle letture che vi ho dato, le sette, i sette brani della consolazione e i 40 giorni di, di cercare una conversione e di tornare alla Torah, siano così importanti perché cadono proprio nel ciclo delle letture di queste ultime sei settimane. Dico sei perché quella di sabato scorso, quella di Isaia 41-26, è già stata passata, insomma è già trascorsa. Check and balance. Dio usa sempre nella, nella sua Bibbia questa, questa, eh, questa forma pedagogica. Da un lato ti chiede la conversione perché sta arrivando un giudizio sulla tua vita fisica. Lasciamo stare il paradiso e l'inferno, questo è un discorso che vedremo quando faremo il trattato di, di, della soteriologia, no? che anzi stiamo già facendo e, e pubblicheremo i dati che abbiamo trovato e sui quali stiamo lavorando con tutto lo staff, no? perché bisogna proprio scriverli verrà un testo sui centi, su centinaia di pagine. Ma... Eh, da una parte, periodo di conversione, letture per la conversione, ma consolazione di ciò che è successo per il Tempio, per arrivare ad avere un giudizio positivo di vita. È molto, è molto interessante leggerlo in questo periodo, da un lato il dolore, consolato da queste aftarotte di Isaia, del terzo libro di Isaia, il libro della, della chiamata universale alla salvezza, con l'imminente arrivo del giudizio e il giudizio riguarda un'annata intera quindi se hai fatto del male rimedi, pentiti convertiti e torna a Dio attraverso la sua parola attraverso la Torah spero che vi sia interessato è così una, una, una, simpatica, una, una, una simpatica credo curiosità che possa aiutarci a leggere questi brani biblici proprio nel calendario biblico nei momenti in cui per i quali Dio ha pensato di darceli e quindi essere in perfetta sintonia certamente col popolo di Israele che legge queste cose, ma con l'arrivo del giudizio e leggere la Bibbia nei momenti in cui la Bibbia è stata redatta e che Dio ha stabilito che venga letta. Fermo restando che possiamo leggerla e dovremo leggerla sempre quando vogliamo. Vi saluto e vi ringrazio e alla prossima curiosità. Ciao!